Oggi in Fondazione Bruno Kessler abbiamo presentato il progetto Key to Health. Di che cosa si tratta? È un progetto eh, di sperimentazione di nuovi stili di vita per i nostri colleghi. Eh, abbiamo avviato questo laboratorio eh, sugli stili di vita, sulle attività fisiche, sulla nutrizione, tenendo presente di mettere insieme tecnologie e eh, attività connesse alla vita del, del, della persona. Gli aspetti innovativi del progetto key 2 sono sostanzialmente tre. Prima di tutto è un progetto interdisciplinare che nasce dalla collaborazione tra ricerca e pratica quindi da una parte ci sono Ricercatori provenienti ad, ad, da diverse comunità scientifiche e dall'altro ci sono un insieme di eh, practitioners provenienti sia dalla, dalle scienze mediche sia dal counseling, quindi più attenti agli aspetti motivazionali del cambiamento nel campo dell'attività fisica e dell'alimentazione. In secondo luogo, il progetto Q2Health è un progetto che usa al, al suo interno i prodotti della ricerca scientifica interna a FPK, quindi utilizzerà un sistema di virtual coaching, track life che è nato appunto da progetto interno FBK. In terzo luogo il progetto Key to Health è un progetto che si contraddistingue per essere partecipativo, quindi per utilizzare lo strumento del Living Lab che coinvolge gli utenti sia nella progettazione sia nella valutazione degli strumenti progettuali. Parliamo di salute del lavoratore e soprattutto di salute eh, di stili di vita nel luogo di lavoro. Sono concetti molto importanti che sono contenuti anche nel patto, nel piano per la salute di questa provincia, dove c'è la consapevolezza che l'individuo eh, può determinare la sua salute oggi, ma soprattutto per il domani, assumendo degli stili di vita assolutamente corretti. Coniugare no? questo concetto come singolo anche all'interno di un'organizzazione lavorativa come FBK Consapienza e Lungimiranza ha voluto attivare è sicuramente splendido. Gli stili di vita, i comportamenti, il contesto lavorativo in cui ogni lavoratore è chiamato ad operare sono determinanti fondamentali per la salute della persona e quindi della popolazione. Investire su un progetto come questo, un progetto pilota che può modificare le conseguenze, il benessere delle persone vuol dire fare un investimento strategico che, se esteso su ambiti molto alti, può cambiare la salute di una popolazione e quindi incidere sulla qualità della vita di un sistema, sulla sostenibilità del sistema sanitario, andando a puntare quindi sulla prevenzione anziché poi sulla cura quando ormai gli stili di vita ci hanno portato a uno stato di malattia. L'Agenzia Europea per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni ha lanciato nel 2016, ma a durata biennale, un progetto molto importante che guarda alla, non solo alla sicurezza ma anche alla salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro. Eh, un datore di lavoro che porti avanti un progetto di benessere lavorativo per i propri dipendenti fa dal nostro punto di vista una grande eh, operazione, non solo per i dipendenti che stanno in quell'azienda ma per la società intera.